Benvenuti a una nuova puntata di Agora Marketing. Abbiamo quest'oggi in studio con noi un ospite eh, che, eh, a cui do naturalmente subito il benvenuto, ovvero Fabio Torretta, General Manager e Marketing Director di Compagnie dei Caraibi, Società Benefit. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Bene, allora, Compagnia dei Caraibi appunto abbiamo detto nell'introduzione una società di benefit, quindi eh, strettamente collegata a quelle aziende che hanno a cuore anche le tematiche ISG. Che cosa vuol dire innanzitutto essere una società di benefit e quali sono i vostri valori portanti? Sì, e essere società benefit vuol dire in qualche modo prendere un impegno formale no? nei confronti della, della collettività, quindi integrare nel proprio modello di business una ricaduta positiva per la collettività per l'ambiente insomma per, per il resto del mondo in generale eh, noi abbiamo fatto questa trasformazione in società benefit l'anno scorso subito prima del processo di, di, di ipo quindi di quotazione eh, è stata una scelta come dire in qualche modo radicale per cercare di, di inserire all'interno dello statuto quelli che sono i nostri pilastri fondamentali no? quindi le quattro quelle che noi abbiamo individuato come quattro aree di azione sulla quale vogliamo andare a fare eh, presidio le aree che noi abbiamo individuato sono quelle indubbiamente dell'ambiente che oggi è un tema come dire imprescindibile per qualunque tipologia di, di business e in realtà il tema sul quale forse siamo in una fase più avanzata perché è da, da tempo che comunque ci muoviamo su questo, su questo tema banalmente con un'autosufficienza una completa dal punto di vista energetico, noi produciamo con pannelli solari tutto ciò che consumiamo dal punto di vista energetico, eh, un'innovazione, una trasformazione della flotta aziendale in veicoli ibridi ed elettrici, oggi abbiamo 100% della flotta che è o elettrico o ibrido, quindi siamo un percorso che abbiamo iniziato tempo fa, tutta un'attività di ricerca e sviluppo che stiamo facendo sui materiali da, da imballaggio e così via, e questo è un tema. Il secondo tema che abbiamo inserito all'interno della statuto è quello invece delle, delle persone, quindi del far sì che le persone che si trovano all'interno dell'azienda eh, trovino un ambiente di, di, di autorealizzazione e di sviluppo individuale, su questo ci siamo mossi in, in diversi modi, ci siamo mossi andando a a creare dei piani di incentivazione che in qualche modo vedessero una partecipazione collettiva quindi una, una, un azionariato diffuso per cui sul 2022-2023 abbiamo impostato degli obiettivi obiettivi che sono indubbiamente di carattere economico ma che anche qua innestano il tema ambientale perché siamo andati a inserire una, eh, un, un obiettivo di riduzione delle emissioni di, di, di CO2 per milioni di fatturato quindi cerchiamo di, di collegare no, poi tutti gli obiettivi e, e le aree di, di, di presidio una con le altre eh, al tempo stesso stiamo facendo partire in queste settimane proprio una call for innovation, quindi una possibilità per le persone che lavorano all'interno dell'azienda di proporre delle idee innovative che riguardino un modello di business o gli strumenti eh, e poi fargli seguire questo processo di sviluppo di queste idee. In qualche modo lavora sia sul senso di appartenenza a questa iniziativa ma lavora anche molto sullo sviluppo delle competenze perché poter poi seguire l'implementazione e lo sviluppo di un'idea che è stata proposta in qualche modo aiuta eh, anche alla crescita professionale. Il terzo tema che abbiamo individuato è quello culturale invece, sul tema culturale eh, cerchiamo di sostenere iniziative legate al territorio, legate al territorio non solo al territorio dove abbiamo sede noi, che è quello del, del torinese, ma al territorio in generale, quindi andiamo a individuare quelle attività che magari eh, sono di, di livello leggermente meno noto rispetto alle grosse iniziative di carattere nazionale eh, ma che in qualche modo vanno a, a trasmettere un contenuto che è legato alla, alla territorialità qui ci muoviamo su diversi aspetti dal mondo cinematografico a quello letterario a quello fotografico insomma il, cultura in senso in senso lato eh, o piuttosto come eh, alcuni progetti che abbiamo, abbiamo proposto noi, che abbiamo attivato noi come un blog che, eh, che è collegato al mondo di Compagnia dei Caraibi che si chiama Round Blog in questo progetto siamo andati a, a a coinvolgere ovviamente una serie di autori che generano i contenuti scritti ma siamo andati a coinvolgere anche degli artisti emergenti che realizzano per noi per ogni articolo che esce sul blog un contenuto visivo, quindi un'immagine un, un disegno, una grafica, una creatività eh, che in qualche modo diventa una vera e propria opera e che poi noi nel tempo abbiamo anche declinato su materiali differenti, quindi poster piuttosto che altri materiali fisici il quarto e ultimo ambito invece che abbiamo inserito all'interno dello Statuto è quello della gender and social equality. E qui abbiamo iniziato con un percorso di, di, di formazione diviso su due livelli: uno per tutti quanti i collaboratori dell'azienda, l'altro invece per il management, eh, quindi sul, sulla gestione, sul tema dell'inclusione in senso ampio e poi sul tema appunto della. della della gestione di, di, di persone, in quel caso il, il percorso formativo è stato organizzato con un'associazione un di Torino che si chiama Cuore, eh, che è specializzata sulle tematiche LGBTQI e, e con loro abbiamo appunto affrontato questi, questi percorsi formativi. Quindi sinteticamente questi sono i quattro eh, macromondi e ho dato qualche accenno su qualcuna delle iniziative che abbiamo portato avanti proprio per garantire il presidio di tutte e quattro queste aree. Ecco sì, appunto, quattro pilastri insomma, della vostra eh, realtà e toccano un po' eh, diciamo, tutti gli aspetti rilevanti nel mondo di oggi, cioè dalla sostenibilità eh, ambientale all'inclusività eh, eh, quindi ecco, eh, ti chiedo se eh, in realtà mh, ormai il consumatore nella società moderna eh, oltre ad essere legato al prodotto, è legato anche ai valori che un'azienda eh, riesce a, a diffondere e a sviluppare, se anche voi insomma sentite questa cosa e siete legati a questo concetto? Sì, io credo, eh, credo di sì, credo che la maturità del consumatore finale eh, sia molto alta da questo punto di vista. Noi oggi ci rivolgiamo a un mercato B2B, no? perché il nostro modello di business si rivolge a un mondo professionale, eh, ma quello che notiamo è che anche il mondo professionale sta, sta sviluppando questa attenzione verso il tema della sostenibilità. Eh, siamo fermamente convinti che oggi non possa più esistere nessuna azienda, nessuna realtà imprenditoriale che non metta il tema della sostenibilità inteso nel modo più ampio possibile al centro del proprio modello di business e, e crediamo anche fortemente che nell'arco di qualche anno resteranno sul mercato solo quelle aziende che sono state in grado di fare questo processo di, di trasformazione, quindi sì, lo, lo riteniamo essenziale e fondamentale all'interno del, del nostro modello. Ecco quindi eh, la centralità appunto della sostenibilità parola chiave come parola chiave appunto diversity inclusion cultura anche abbiamo citato mentre vorrei sapere il vostro rapporto con un altro tema centrale di adesso la tecnologia allora da questo punto di vista eh, noi abbiamo iniziato un percorso di, di forte digitalizzazione eh, dal 2018 quindi abbiamo sviluppato una serie di piattaforme proprietarie del, dell'azienda che lavorano su fronti differenti, sia sul tema della, della customer care, comunque dell'assistenza del servizio al, al cliente, sia su tutta la parte di, di formazione e di supporto no, continuo alla, alla crescita del, del nostro cliente, quindi da questo punto di vista sono tanti gli investimenti che abbiamo fatto negli anni e che continuiamo a fare perché in realtà è un mondo in continua, in continua evoluzione, sicuramente l'asset digitale e tecnologico per noi è, è, è centrale rispetto al modello. Ecco invece torniamo un attimo all'ambito della comunicazione perché voi eh, vi muovete in un settore diciamo un po' particolare certo. eh, che è interessato da anche normative abbastanza stringenti, quindi ecco che cosa vuol dire fare marketing per voi e su cosa fate leva? Sì, allora sì effettivamente è un, è un mondo delicato sul quale effettivamente le, le normative pongono alcune, alcune limitazioni. Eh, è chiaro che c'è un messaggio continuo da parte nostra eh, relativo al consumo responsabile, eh, noi, abbiamo, noi siamo specializzati in un segmento premium no, di, di prodotti, eh, il messaggio che abbiamo sempre portato fuori dal principio è stato quello di favorire la qualità alla quantità, quindi l'orientamento è che dove effettivamente poi oggi il mercato sta andando, quindi un consumo più, più alto da un punto di vista eh, di, di valore del prodotto e, e in minore quantità. Quindi sicuramente questo è il primo messaggio che portiamo fuori. Dall'altro punto di vista noi ci muoviamo poi eh, su, su delle attività fisiche, quindi anche magari quando facciamo un sostegno a delle attività di carattere culturale, cercando di andare a inserire all'interno delle attivazioni che vadano proprio a trasmettere questa tipologia di, di messaggio. Lo stiamo programmando adesso per la fine di agosto su un evento che si svolgerà a Torino, e un po' diciamo un test pilota anche per una serie di iniziative che faremo proprio sul tema della sensibilizzazione del consumo. Eh, e ci vede anche collaborare con una serie di partner locali e anche istituzionali come l'ASL, eccetera, eh, proprio per riuscire a, a, a trasmettere questo messaggio di, di forte sensibilizzazione su questo tema, perché è chiaro che eh, conosciamo bene no, gli effetti delicati di questo, di questo ambiente, di questo mondo. Certo, insomma, no? giustamente sottolineato l'aspetto della, della qualità anche eh, del prodotto e rispetto invece alla figura del consumatore, come è cambiata eh, nell'ultimo periodo, non solo eh, nell'ultimo decennio, magari anche eh, se, ci si, se ci vuoi raccontare come i social, se i social hanno influito appunto sul vostro ambito nella comunicazione e nel marketing, ma in particolar modo poi volevo concentrarmi proprio sull'ultimo periodo, quello eh, pandemico e immediatamente post pandemico perché durante il lockdown sappiamo certo. insomma che eh, c'è stato un aumento eh, di, dei consumi nel vostro settore. Ecco insomma su questo doppio binario che cosa ci puoi dire? Sì, eh, bah, allora una tendenza è sicuramente quella che ha accennato prima, no? quindi negli ultimi 5-6 anni eh, abbiamo assistito a una graduale eh, premiumizzazione del consumo, no? quindi il consumatore eh, si è spostato verso un, un prodotto premium. Uh, e questo è, è avvenuto indistintamente su tutte le categorie uh, del, nostro, del nostro ambito merceologico um, la pandemia ha influito sulla modalità di acquisto quindi c'è stato sicuramente un grosso spostamento anche per, per come dire, limitazioni fisiche no? eh, del consumo dal, dal fuori casa al consumo domestico eh, l'Italia è particolarmente sbilanciata rispetto ad altri paesi dell'Europa è particolarmente sbilanciata sul consumo fuori casa quindi eh, mentre mercati come non solo la Germania piuttosto che la Francia hanno consumi molto orientati al, al canale off trade quindi al consumo domestico l'Italia invece ha una prevalenza di, di on trade quindi un consumo fuori casa eh, è chiaro che l'e-commerce ha giocato una partita importante durante il, la pandemia. Quello che abbiamo notato è che, però, gradualmente con l'allentarsi delle misure restrittive, eh, il consumo è tornato a orientarsi verso il fuori casa. Le previsioni di mercato in realtà davano tutto un forte rafforzamento dell'e-commerce o comunque del consumo domestico che c'è stato effettivamente e in parte è rimasto, ma abbiamo notato che in realtà come c'è stata. Lo, la possibilità e l'opportunità, soprattutto il consumatore italiano, è tornato a preferire il consumo autoforms. C'è un senso, diciamo, di convivialità, di, di socializzazione, esatto, di socializzazione esatto, che, che, viene che meno naturalmente esatto, dopo, dopo la pandemia è scoppiato nuovamente, poi forse ecco anche nel periodo estivo questo eh, si fa vedere, si nota in misura maggiore, eh, assolutamente. E, e invece ecco, no, per quanto riguarda appunto i social, eh, influiscono, come influiscono nel vostro settore per quanto riguarda il marketing? Ci sono delle campagne magari specifiche che avete ideato, che avete in mente? Influiscono sì, indubbiamente, quello che abbiamo notato, quello che notiamo sulla nostra esperienza è che ehm, le attivazioni social, soprattutto magari se pensiamo a quelle di tipo collaborativo con influencer, eh, hanno un tasso di conversione limitato, cioè sono attività eh, che hanno, hanno sicuramente una una funzione importante dal punto di vista dell'awareness, quindi sicuramente sono fondamentali da quel punto di vista per lavorare sulla, sulla costruzione del brand. Eh, se vengono fatte in un'ottica di, di conversione diretta sull'acquisto è un po' più complesso perché l'alcolico eh, premium non si presta molto a questa tipologia di, di, di acquisto da impulso, diciamo, eh, diverso è invece appunto su, su un'attività di, di, di brand building vera e propria, allora in quel caso sicuramente è un canale molto importante. Ecco, l'ultimo aspetto perché tu hai accennato appunto alla diversità dei consumi in Italia rispetto eh, all'Europa, sì. eh, oltre appunto ecco, a, a, a sottolineare questa diversità, c'è un qualcosa insomma, eh, dagli altri paesi, dall'Inghilterra, dalla Germania, insomma che sappiamo essere magari insomma, consumatori forse più eh, degli italiani in questo settore, che riuscite ad importare una sorta di lezione o comunque di ispirazione che arriva dall'estero? Ma allora, la situazione è veramente molto difforme da mercato a mercato. Noi oggi abbiamo una presenza diretta nel mercato spagnolo, nel mercato tedesco, perché abbiamo delle società in questi paesi e stiamo partendo anche con la società americana. Quindi in qualche modo abbiamo anche del, dei presidi diretti no? in, alcuni, in alcuni mercati, in altri invece lavoriamo con dei, con dei partner. E la, la situazione è veramente molto, molto difforme perché in... In Spagna c'è un consumo leggermente meno premium e più orientato ai, eh, a, a determinate tipologie di, di prodotti, determinate categorie, eh, di, diverso discorso è per esempio la, la Germania dove come dicevo prima c'è un forte consumo domestico e così via. Um, quello che notiamo è, eh, ad esempio è stato citato no, il Regno Unito, eh, c'è una forte polarizzazione dei consumi, per cui gran parte del mercato ruota attorno a, a Londra e, e dintorni diciamo di, di Londra. Eh, quindi sicuramente è un mercato molto diverso da quello italiano dove invece c'è una diffusione territoriale molto Ampia, noi abbiamo dei, dei come dire, aree geografiche eh, dell'Italia che sono, sono molto forti, dal sud Italia, ovviamente eh, la parte dell'est, eccetera. Però insomma è abbastanza diffuso no, il, il consumo. Eh, sicuramente eh, c'è sul una cosa come dire, che osserviamo sempre con, con attenzione e, e con un po' anche di, di stupore, eh, ad esempio sul mercato francese dove c'è un'elevata ehm, Conoscenza no, per, esatto. per i dark, i prodotti diciamo oscuri, diciamo così, quindi tutta quella categoria di, di prodotti eh, ha un livello di competenza e di conoscenza da parte del consumatore abbastanza elevato. Cosa che in Italia non che non ci sia, ma è, è un po' indietro rispetto a. Al mercato francese. Ecco, comunque il prodotto italiano, soprattutto premium, viene considerato come un prodotto di qualità del made in Italy a livello internazionale. Assolutamente sì, c'è un'alta percezione da questo punto di vista eh, nel, nel mondo, eh, in particolare noi vediamo nel mercato statunitense, mm -hmm. in particolar modo quando si, si presenta un prodotto italiano. C'è un livello di attenzione abbastanza alto perché c'è un, una percezione del livello qualitativo decisamente buona, quindi sicuramente ci fa partire avvantaggiati. Tutti e ciò. nonostante la concorrenza comunque sia alta, ha citato prima la, la Francia, ma insomma anche, anche altri paesi, Sudafrica ad esempio, è un altro produttore. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione di questa intervista. Grazie Fabio per Grazie averci fornito questa panoramica eh, del consumo, naturalmente, ma anche della comunicazione, del marketing eh, del vostro settore. Grazie per essere stato qui Grazie con noi alle Fonti Agora Marketing. Bene, allora ringraziamo ancora Fabio Torretta, General Manager e Marketing Director di Compagnie dei Caraibi Società Benefit. Questa puntata di Agora Marketing eh, termina qui. Io, naturalmente, vi rimando a tutta la programmazione delle Fonti TV.